L'artista vero è quello che è il mostro, è uno che mostra. Quando dice un artista è un mostro, io lo uso in questa maniera, quando la gente ti chiama mostro, quando io facevo le mie, persone, le mie performance la gente mi chiamava mostro, you know? ma infatti quando io ho capito, quando, you know, ho appropriato quello che loro dicevano per la mia comodità. Sì, sono un mostro. Se un mostro la parola latino mostrare è uno che show, somebody that shows. Then I'm a monster, the artist. You know, deve mostrare la cosa dell'artista o chi o del mostro è di far domanda, di fare domande. You know? E la cosa interessante, secondo me, è più interessante fare la domanda che ricevere la risposta, perché se tu ricevi sempre la risposta che ti aspetti o una risposta, non, eh, non ricerchi più, no? Arrivi e non ha senso arrivare, arrivare vuol dire morte, mediocresia, no? Se tu sei soddisfatto ogni volta che tu fai una domanda con la risposta che ti arriva, non ti alzi più dal letto al mattino.